siamo qua al Parco Verde, in Viale Rosa centro sportivo stiamo facendo la sistemazione Aiuole Viale Margherita, Aiuola al Parco Verde Salvatore stanco, Raffaele ce la fa Antonio non ce la fa più Giusi Grande in azione per la bellezza necessaria